Siamo a bordo della Iaris. Con questa configurazione, con downpipe che al momento non c'è ancora montato, hai 320 cavalli provare mm. sul banco provare. Ok, ho già capito. <ride> Belli, bentornati, buone feste, oggi come promesso vi parlo della Toyota Iaris GR, una macchina che ha partecipato al campionato del Time Attack nella categoria Pocket Rocket, ha vinto la gara del Mugello, ha vinto la gara di Monza e al suo debutto nella gara di Francia Corta ha fatto secondo. Quindi devo dire complimenti al proprietario pilota Joken Tretel che è anche il proprietario della NTP e dei Black Mechanics che ha deciso di eh, preparare la macchina pensando principalmente all'assetto e ai freni. Sicuramente la macchina non è lenta Però ecco, bisogna equilibrare il tutto E l'assetto è una cosa che conta davvero tanto In più, questa macchina qui monta un cambio CAE Short Shifter Che vedremo nel test drive Quindi rimani incollato, lascia delle cinture Iscriviti al canale, attiva la campanella Lascia un like o un commento E buona visione Ehm, quello... Quel, tra, quel, quel fischio è l'Eventuri che senti, che è molto figo e l'Eventuri su questa macchina va veramente di moda. Tutti i prodotti qua che vedi sulla Yaris sono prodotti distribuiti da noi in Italia, compreso come distributori, il compreso il cambio C, eh, CAE o C -E, si, eh, CAE Racing si chiama è un short shifter, è più corto ma soprattutto molto più preciso è un sistema, diciamo, un cassetto che ricevi con la leva, poi il pomello puoi scegliere te quale colore prendere, nero, rosso, blu, viola Arancio. o arancione come in questo caso e costa circa in questo caso 1000 euro per esempio la mini mi pare costa 800 la 500 Avatar esiste anche fino su Subaru, Porsche eccetera e, e plug and play, non devi modificare niente la macchina, come vedi qua è completamente perfettamente insalato e, penso ti piace? Da morire. Oh, un preparatore che alla IARI si ha detto non puoi non mettere il CAE su questa vettura perché è veramente divertimento. E il bello è che l'hai ogni giorno in mano, no? oh, lo, lo sì, usi, sì. lo sfrutti tutti i giorni. Che Tu moglie quel... la guida questa. Eh, sì, sì, sì, sì. Eh, adesso incomincia il passo Mindola dove una volta facevano le gare in salita. E questa è la nostra pista di prova perché questa curva è molto molto lunga che fai a una certa velocità, sì. poi la prossima è un tornante a 180 gradi ma molto lungo, e poi un altro tornantino più stretto che chiude anche. Ok. Va! <ride> e con queste curve puoi capire già l'assetto, sì, sì, più sì. di tre curve a noi non serve per capire se ha una buona stabilità. Qua a su a sinistra Madonna, questa strada ci fa con l'Audi veramente oh dio mio Noi normalmente facciamo proprio quelle tre curve per mettere a punto le nostre macchine e poi andiamo giù in paese per provare, provare anche le strade dissestate per vedere un po' sulla pista per eh, il comfort diciamo Di più non ci serve neanche Ma lì è una bella, bella starina qua 6,5, sarebbe meglio cambiare 6.500 al massimo di, di rentimento, sì. rendimento 3 cilindri 1.600 e l'impostazione attuale ai 50-50 50-50 come trazione puoi anche fare 30-70 ma per la massima trazione 50-50 va bene vai incominciare cribbio Cosa dice del movimento della macchina? Precisione. Non l'ho mai guidata, perché come sono fredde mi dà già fiducia e questo conta, conta molto. Precisione tanta. E che frenata ha? Impianto di serie, solo tubo in treccia ABC e le pastiglie ABC ah, RPX. Ecco. Quella è l'unica cosa il racing che l'avevamo lasciato su per uso ogni giorno, che ne è. Noi... Ottimale, diciamo, per anche il rendimento della, dei freni, perché normalmente le pastiglie racing dovresti solo usare in pista a temperature molto alte, ma sarebbe troppo impegnativo sempre cambiare le pastiglie da una pastiglia stradale sportivo a tritonare sulla pista. Okay. Quella è l'unica cosa, racing, racing, che abbiamo lasciato su per ogni giorno. Tubino in treccia. Assettino, dimmi. Sì, eh, allora qua vedi il nostro assetto, il nostro bista in due vie, MDS, fatto su misura per il time attack, ma lo usiamo anche su strada, come ti ho detto, con mia moglie, con la bimba, andiamo anche giù insieme in tutti e in quattro. E poi regolare qua col manettino rosso sta per R, sta per rebound, ritorno, estensione, come si, si, si espande il manettino nero è, bam, è black per compressione e lì hai diversi scatti per regolare la taratura in pista e quello è molto bello perché eh, quando è adesso Mugello veramente era molto molto pioveva tantissimo e così l'abbiamo super morbido invece una pista come Monza la fai molto più rigida per esempio poi abbiamo notato i pastigli eh, RPX e LBC per uso pista solo eh, tubo in treccia le, una barra anti-rollio maggiorato sia davanti che dietro e i bracetti hard race per fare sia il camber che il convergenza dietro e, e in più qua dietro si vede la molla che abbiamo montato eh, doppia molla Ibach con eh, regolazione diciamo, dell'altezza e con la rigidezza per uso pista, pista ma anche stradale sì. ci diverti tanto vero? Questo è proprio l'habitat naturale di questa macchina, forse neanche la pista, perché in pista forse siamo più cavalli, una macchina come la Porsche, un M2 Competition, ma qua sui passi, nei tonanti qua come questo qua, leggermente umido, eh, sì, e sì. qua esce a bomba senza slittamento delle gomme. È vero. Poco olio, preciso, perché l'assetto di serie non ci ha convinto molto. Allora l'assetto originale è molto rigido, Diciamo se prendi un buco, ma allo stesso momento se fai delle curve veloci o per esempio un tornante molto lungo, devi lavorare molto, remare molto col volante perché vedi che tutta la cassa si muove tanto, sicuramente la barra anti e l'assetto che frena molto di più tutta la cassa ha migliorato moltissimo questa cosa, per cui eh, margine ce n'è, la base è perfetta, quello che ha fatto la Toyota con questa macchina è micidiale, veramente eh, complimenti a loro e soprattutto a chi hanno fatto una macchina del genere, c'è molto margine di miglioramento e per quello vediamo anche in pista che siamo così molto più veloci di altre vetture nella, nella categoria pocket rocket o anche in confronto contro altre, ARGR eh, perché l'assetto abbiamo fatto un bel lavoro. Eh. in uscita eh. vedi hai detto te diciamo noi abbiamo adesso 13 gradi le gomme adesso sono cascaldate ok sì. ma non avevi mai problema di sottosterzo no. o che dovevi diciamo eh, mm -hmm. aprire in... il volante perché avevi sottosterzo o qualcosa no. il tonante l'hai fatto a 70 l'ora eh? ed è un tornado sì, sì. si sono neanche accorto però veramente viene su forte quanto sì. è il peso di questa macchina qua? 1280 okay. perché adesso ti metto su su spot hai 30 per cento davanti e 70 dietro per cui adesso vediamo se hai un po' di suo sterza che non è male Il peso è molto ridotto, se pensi a un 4x4 eh, 1280 è pochissimo, eh, tetto in carbonio, cerchi forgiati di serie. Penso siamo abbastanza preparati e con questa macchina abbiamo fatto un bel, bel colpo. Sì. E come ho detto, lo vendiamo veramente a livello mondiale, addirittura la Beastime, che è successo la prima volta nella nostra storia noi adesso collaboriamo con la Beastime dal 1996 è la prima volta che loro hanno fatto per noi un certificato TUF per poter vendere l'assetto in Germania hai portato avanti la tradizione di tuo padre quindi eh, sì, mio padre ha creato l'azienda nell'89 a importare e distribuire le molle IBAC in Italia e poi sono venuti gli altri marchi come e KPN, ma è nato tutto da una, da, una, da una passione la sua passione per il motorsport, lui è un figlio di, di un contadino, niente a che fare con le auto non aveva soldi, niente, ma la passione delle auto, e la NT Tipì, diciamo. erano tre nomi, Nesti Tretl Petrucci e Nesti, Mauro Nesti, alcuni lo conoscono, è il re delle salite. Okay. E con lui ha creato l'azienda, ma poi dopo alcuni anni si sono separati e è diventata una ditta solo familiare. E... Ma è tutto nato dalla passione, uno dei miei slogan principali è It's all about passion, perché senza passione <ride> non si, non si fa, niente. fa niente, o diciamo non è così bello alzarsi la mattina, solo vende o solo fa un lavoro qualsiasi e il bello è che noi facciamo assetti lo diamo a gente che è poi super contenta che ti scrive, che ti chiama che in pista per esempio ti abbraccia anche perché hanno fatto un nuovo tempo e ti ringrazia per l'assetto che ha fatto eh, e quello è il bello del nostro lavoro che non vediamo una cosa così solo ma proprio che, che siamo dentro e siamo molto fieri di queste cose. parliamo la stessa lingua allora impostare qua quel pulsantino Mamma mia ragazzi quel cambio che cos'è? Lo voglio per la Subaru, veramente una figata, ma una figata figo. il poco volia sì. che si muoveva sì. adesso hai fatto cambio sì, di direzione un sì, sì, sì, sì. movimento della nostra testa a meno che fa la differenza questo davvero e poi il fatto che questo sia regolabile te lo puoi impostare come vuoi entri in pista vai sulle strade di montagna cioè... Al momento l'abbiamo impostato completamente morbido, perché come ti ho detto lo usiamo ogni giorno e per cui vogliamo una cosa molto confortevole. Penso dopo andiamo giù in paese e mi dici sì. come ti piace il comfort. Qua la strada è molto bella, ma al momento è molto confortevole. E poi in pista fai più rigido l'estensione e compressione per essere vincenti anche lì. Ci sono buche qui ed è, è confortevole, hai ragione. È guidabile. Sì, anche sulle buchine. Perché logicamente le molle. Abbiamo sempre quelle dentro, diciamo che usiamo anche a Monza o a Imola o adesso a Mugello eh, Ma quello che possiamo ammobidire è soprattutto la frenata dell'idraulica E per quello la moglie fino adesso e le due bimbe dietro, che oggi di sei giorni non ci sono eh, Non si hanno mai diciamo, contestato che so, è so hai sentito i suoi freni quando hai frenato, che sentivi quel grattare, fischiare cioè. questo è il svantaggio, logicamente, di una pastiglia racing che hai per uso quotidiano che senti quel non puoi avere tutto, no? non puoi avere super comfort, ma allo stesso momento è una frenata della madonna ma a me non ha dato fastidio, a me piace un po' quel raglio così eh, because race car <ride> siamo arrivati, ragazzi, cari amici la mia giornata di videomaking con Joe finisce qui ma sappiate che per me non è mai un lavoro perché nel momento in cui mi interfaccio con delle realtà così interessanti, così professionali che racchiudono una cosa che è il nostro denominatore comune cioè la passione il mio lavoro diventa un gioco diventa uno spasso quindi ti ringrazio enormemente spero di rincontrarti presto soprattutto di fare un video con te in pista dove andiamo ad approfondire il discorso di questa qualità nel mondo proprio delle, delle corse molto volentieri anche per me è un piacere ciao ragazzi oh Iscrivetevi a questo canale, ci mancherebbe. E mettete like perché lui se ne merita no uno, cento. Ciao ragazzi. Ciao.